Salve amiche ed amici, visto che a più riprese i miei seguaci eh, mi chiedono dei naneti dal libro di Sani Gesualdi di Nino Frassica, ho deciso di leggervi qualche nanetto. Beh, voi sapete, io sono il vostro Sant'Enchan, vi saluto a tutte e tutti. Mi scuso con voi di non aver potuto girare dei video questo giovedì e questo venerdì, e tratto di rimediare adesso. Bene, adesso, ho l'onore di presentarvi niente poco di meno che! Libro di sani gesualdi di nino frassica sani gesualdi Nabe nel 1111 e morve nel 1888. Nabe da Sgalata Alfredo soprannominato Scandurra Gaetano e da Scamarda Agata vista da destra o Agata Scamarda vista da sinistra. Il padre faceva l'indossatore, la madre era casalinga. Tutta casa, chiesa era madre di 106 figli. Sani era il primo gemito e lo chiamarono Gesualdi. E per non confondersi, i rimanenti 105 fratelli li chiamarono Cosso oppure Cosa, a seconda del sesso. Il fratello più piccolo, di nome Cosso, 106 figlio, ultimo nato, ancora vive. Gli ultimi saranno i primi nella vigna l'ultimo fratello di sani gesualdi in questo momento ha 71 anni ha fatto diversi mestieri ma luttissimamente fa il cuoco in un piccolo paese in provincia di ragusa fa delle ottime ricette sopra fine però qualche anno fa nel 1951 ha avuto guai con la giustizia a causa di certe ricette e strane amicizie è stato in carcere perché è arrestato per ricettazione questa è una grossa piega e una triste storia nella vita di sani questa notizia dell'arresto del fratello non lo, non lo colpì molto perché avvenne nel 1951 se no col carattere sensibile che aveva gesualdi ci avrebbe fatto una scenata fatti persone cose oggetti sono puramente veri su questo ci metto la mano sulla paglia scasazza provincia di Aghigento e Trapani, il paese dove sani visse Nabe, nabbe verbo passato remoto congiuntivitico indicativo, infatti, indica dove il sani Nabe, scasazza. Si trova in provincia, come dicevano di Aghigento e Trapani, apro una parente. Io, ho una zia a Trapani, chiudo la parente. Storicamente, non so se capite questa parola storicamente, forse non l'avete capita, dicevo, storicamente Scassazza è un picchissimo, antico, anziano, paese della Sicilia, a di editura sorse nel 666 a.C. e fu proprio Sani a scoprire questa data, data grafica. Era l'8 agosto, settembre, ottobre 1222 non è un anetto è la verità muta e cruda sani gesualdi passeggiava fischiettando canzoncini dei suoi tempi e dando calcini alle latte di coca cola per terra sulla via in un certo punto vitte un qualche cosa per terra e disse cos'è questo qualche cosa dopo che guardò questo qualche cosa per 40 minuti Sbalordì e disse santi umidi ma è una moneta antica era affettivamente una moneta antica quella che aveva visto sani in questa moneta c'era scr scritto c'era scritto dieci scasalza a gtp anno 666 ac anno della fondazione e così si scoprisse che questa moneta che Scasazza sorse proprio l'anno 666 a.C. Fatti, persone, parenti e avvenimenti sono puramente causati. Su questo ci metto il fuoco sulla mano. Detto da addetti, hanno detto che Scasazza è provincia di Agento e Trapani, e forse anche Marsala, alcuni alcune enciclopedie portano il sì, alcune portano il no, altri portano il non importa. Da una statistica della Dizan, scasazza, fa a oggi 56 o 57 abitanti. Dipende da dove si trova Scannapiego Concetta. Nota eh, Shogel sempre sempre in giro in tournée in ritourné tournée in ritorne perdono perché quando <ride> Vabbè. masca sazza non è famosa per scannapiego concetta nome d'arte scannapiego ceti sarebbe ingiusto nei confronti di sani gesualdi che tra l'altro è il protagonista del libro sarebbe disumano, dire ciò anche perché il lettore non è un scemo che si beve la notizia a bocca chiusa senza parlarne il lunedì nei bars con gli amici, Scasazza è noto per Sani Gesualdi e per grossi personaggi nativici, nat nativi lì. Un numero uno, Frassica, il sottoscritto, numero uno, Alfonsino Alfonsini, sindaco di Scasazza. Più giovane sindico d'Italia di anni 9, raccazzo prestigio, laureato in storia, geografia italiano, condotta, assenze, firma del padre e della madre, o di chi ne fa le veci? Numero 1 il direttore dei scuoli, numero 1 ananas Salvataggio, giornalista, numero 1 Vincenzo. Fo, inventore dei puntini sulle i numero uno l'ex fratello di Teddy di reno numero uno pippo schinchi famoso perché ha fatto il servizio militare con un cugino di lello arena ex della smorfia e tanti e tanti e enormi personaggi del mondo dello sport politica comunicazione sociale civile melodico giornalisti giornali giornalai eccetera un po difficile leggere questo il concorso di cuore toro fu ideato nel 1444 da sani gesualdi la quale fube autore dei testi soggetto sceneggiatura e regia di questo concorso la quale consiste consistebbe e consisterà nel mandare una cartolina francata. A un certo indirizzo con via numero e via dicendo, può essere anche una cartolina con su scritto: Vici il comportamento pulito, la buona azione del giorno, dopodiché queste lettere vengono esaminate da una commissione, non so se capite questa parola, commissione, la cui poi premierà la meglia con dei bei premi in paglia. La commissione prepara quasi come una. Paré. Il tutto na naturalmente molto semplicissimamente. Non vorrei che vi offendiaste se ho detto semplicissimamente. La premiazione poi avverrà il 29 giugno a Scasazza in occasione della festa di Sani Gesualdi. Comunque e per unchi tutto merito di Sani e dell'iniziativa gli scassezzi no degli scassezzi tesi forse per me parlare bene della mia città può sembrare che a chi vuol capire capisca ai poster la sentenza avertenza con l'apostrofo dopo la t avertenza il concorso cuore toro non è infine a se stesso è un qualcosa che premia umanamente moralmente ma dà anche l'alito a dei premi offerti premi in paglia chi vince i premi deve ritirarli in giornata stessa dentro cinque secondi di tempo a partire del giorno stesso della vincita si accettano prenotazioni, okay. premi in paglia. Elenco l'elenco dell'elenco dei premi elencati in questo elenco: primo premio un televisore vero, secondo premio una laba jour, terzo premio un'arpa, quarto premio una lira quinto premio 500 arpe, sesto premio 500 lire settimo premio un sassofono ottavo premio una chitarra a batterie nono premio una batteria a batterie decimo premio una confezione di poster scriptum numero uno un poster più un Anna 33 33 giri di patricionfi e il suo complesso i beneditti I Sounds numero 1, un poster formato grande di Albano e Romina che si guardano negli occhi lui negli occhiali lei. Apro una parente che riguarda la lingua inglese che il signor Alberi, a questo ci tiene come un figlio la parola poster e inglese e essente singolare non vi non vi ci va la s che pluralizza il plurale ma sente che persone sono due tu, cioè albano e coniuga si pluralizza il poster diventando un in un inglese corretto posters Sesto un ciuffi settimo premio vedi ottavo ottavo premio vedi nono nono premio vedi decimo decimo premio vedi eccetera eccetera eccetera continuano numero uno un buono sconto di 50.000 lire per l'acquisto delle della torre eiffel di parigi numero uno Item. numero uno un abbonamento gratis al dodicennale Scasazza sera che è un giornale che esce ogni 12 anni a Scasazza. nota bene questo dodicennale molto presto diventerà un seiennale per essere più presente in edicola e più vicino alle persone numero uno un vestito di lana blu tasche di velluto in mocchetta interna numero 5 vedi vedi 6 vedi 7 vedi 8 vedi 9 e 30 b un orologio d'oro a, a 18 caratteri c un bracciale d'argento e una colonna di poesia e eccetera eccetera eccetera incredibile sono riuscito a dice a voce alta fino alla pagina 12 il 29 giugno quindi premi in paglia per i vincitori in occasione della festa in onori di sani gesualdi protettore dei proprietari dei boutique e ci sarà quindi il famoso music show che già dal 1906 è presentato tutti gli anni da Daniele Piompi con le sue tre valette preferite Silvio Noto e Anna Maria Gambenere con la partecipazione straordinaria di scannapiego concetta nome d'arte Scanapiego Cetti che tutti gli anni in qualsiasi posto essa si trova rientra per cantare ai suoi paesani. Riche sul suo curriculum scanapiego ceti la y fa più inglese artistica di 50 di anni 51 chiamata pure ballerina tutta fari perché quando fa le sue arti di ballo viene illuminata da tanti luci la ballerina tutta fari ceti ha lobby che lei lavora all'ospedale di schiazzanza come infermiera Colore preferito giallo, segno del zodiaco, capre e corni. Attore preferito, Uco Pagliaro. Complesso preferito, Ipu. Ceti è una vera artista con la S maiuscola, <ride> apprezzata, cantante dei vari music show artistici. Artistici. Eh, no, artisti. artistici artisti ci eh, bisogna rispettare la grafia originale. Artisti ci ha sempre dimostrato di conoscere il bi e il ba della musica e ha dimostrato molta attaccataggine al campo artistico per non parlare della bella figura che ha fatto al matrimonio dell'avvocato gli con la figlia del principio di Avogadro di Avogadro. Del, che gli hanno abbattuto le mani più di tre volte anzi c'è stato anche un ragazzo un pochino imbecille che in compenso non aveva capito niente che urlava altri dicevano brava brava bravina così così bis tris eccetera eccetera con la partecipazione di il complesso beat i disprezzati co gennaro cardullo il principe della canzone della mala che si farà accompagnare dal suo complesso e da una scorta di camorristi gennaro cardullo canterà la sua ultima incisione intitolata Man in alto e una rapina tratto dal suo ultimo 33 intitolato parlerò in presenza de del mio avvocato co google Guglielmo, un bravo cantante di 801 kg, molto grosso ma con un boccione che spacca i vetri, spacca le pietre e fa partire i treni. Co Giorgio, soprannominato Modugno numero 2, perché canta tutte le canzoni del repertorio di Modugno, dai primi successi agli ultimi successi. Un ginocchio per te. Non sono indegno di te. Se non avessi più un te, la Fisarmonica c'era quel ragazzo che amava i Beatles e compotaneamente i Roll Stones. Fatti mandare di tua mamma a prendermi un litro di latte e tante e tante altre canzoni di successo immediato. e con tanti e tanti ospiti d'onore che stanno essendo contrattati per il migliorio io della festa che la quale ve ne parlerò più là anche perché sono intenzionato a scrivere sempre per la lunga nesi altri libri dopo questo primo libro per parlare più approfondito non so se mi sono capito in scriverò prossimamente non il secondo libro che di solito dicono che è meglio il primo ma scriverò direttamente il terzo così il problema è risolto Rien, riepina plus riepina plus prossimamente sani gesualdi numero 3 sani gesualdi numero 4 il ritorno di sani gesualdi sani gesualdi alla riscossa sani gesualdi colpisce ancora sani gesualdi contro tutti sempre editi dalla lunganesi sono arrivato a pagina 15, adesso ci sarebbe pagina 16, chi era, come era, però è difficile perché a uno gli viene spontaneo a leggere bene. Sono delle battute così sottili che leggere a voce alta non rende l'idea. Bisogna leggerle e pensarle. Io questo l'ho letto. Questo libro è uscito, eh, è, è la prima edizione che ciò. Forse l'unica nell'85 in cui mia madre mi regalò anche i versi satanici di Salman Rushdie, o 87 l'altro beh è difficile perché uno a uno gli viene in mente di leggere bene in italiano cioè di primo occhio leggi la frase correttamente invece si basta le aneddote stanno incentrate proprio sull'errore lo strafaccione grammaticale e poi andrebbe anche interpretato bene lo strafaccione veramente eh, poi io non so leggere a voce alta molto tempo mi rincresci vi consiglierei di comprare una copia eh, usata se non è più in edizione perché a me mi, mi costa una cifra a leggere ad alta voce non ho l'abitudine a leggere quindi eh, anche mi va in tilt ritmo respiratorio e poi ci metto molto tempo chi era? Come era? Sani Gesualdi, naturalmente, era Sani Gesualdi. Anche il mio amico Massimo Cataldo avrebbe risposto così. Come era? A questo quesito posso rispondere io per tutte le ric ricerche che ho fatto. Sani era alto due o tre metri a secondo dell'umore. Vista la sua lunghezza, qualcuno lo chiamava il lungo, lui si arrabbiava come una belvia. Questa lunghezza poi. Se la fece se prese il tutto con filo con fisionomia e non si era più, anche se non riusciva a trovare vestiti della sua misura. Ma lui era molto alla mano e era così preparato che nessuno se ne accorgeva della sua altezza. Era molto colorito di colore: aveva la faccia rosso, clown, un sorriso argento, capelli nero, cane malato, gli occhi verde rame. Barbetta color fragola con panna e una brioche, vestiva l'inglese, giacca seria, pantalone modesto, camicia sensibile, cravatta commovente. Ebbe un'infanzia da piccolo. I suoi genitori, sgallata Alfredo, soprannominato Scandurra Gaetano e Scamarda Agata o Agata Scamarda, quando sani nape, poche ore dopo dissero in coro. 1, 2, 3, guarda che bello! Lungo e lungo, che bella espressione! Da grande farai il sani! Lui rispose, no, no, no, no, io voglio fare l'aviatore, i genitori, no, tu farai il sani! Allora Sani scappò di casa ancora in fasce. Dopo tre mesi, questo me lo ricordo benissimo, come se fosse successo il 14 marzo 1111. Il sani, tutto sudato, trasudato, ritornò a casa piangendo. Il padre e la madre erano preoccupati. Pensavano a un rapimento che magari poi gli chiedevano 2 3 miliardi. Poi loro dove li prendevano? Magari dovevano rapire un bambino e tenersene al posto di Sani. Tante cose e guenze che si smaltirono quando Sani, belle, tranquille, sano e santo tornacque a casa allora i due genitori in coro dissero ok se non vuoi fare il sani puoi fare il pastore povero come i tuoi 105 fratelli e sorelle che avremo in futuro i genitori dei sani eh, il genitore del sani si facevano bene i calcoli erano precisi e pignoli sani allora rispose Niente affatto per nulla. Io voglio fare o l'aviatore o il DJ. La mamma, che era più convincente e sensibile, gli disse Se fai il sani, ti compro l'albume delle figurine dei calciatori. Sani, che era dispettoso come una pizza capricciosa, disse Basta. Queste discussioni sono inutili. Sono peli superflui. Io decido per me la madre scoppiò in un pianto e gli disse maschilista maschilista il padre si arrabbiò come un 15 18 per cento divenne furioso come ruggero orlando lo prese dai capelli e lo sgridò dicendogli di che figura che figura se si trovava a passare di qui un critico uno storico mi faceva fare la figura di chissà chi lo sa Sani capì la elezione paterna e scrisse tutto in un notes. Si segnò tutto su un tachino. Il padre si calmò e non si arrabbiò più. Ma di questo ne parlerò in un altro libro, sempre etico della. Eh, perdò, è facile sbagliarsi. Sempre etito dalla Lunganesi intitolato Il padre veramente calmo che non si arrabbia più. Tutti gli trova che si può scrivere un altro libro, spero, diventi un best in se. Andava d'accordo col padre solo perché tutti e due erano amanti delle passeggiate passeggiavano dalle 5 alle 12 e dalle ore 13:30 alle ore 20. Amavano in fonti in fonti, il bi e il ba del paesaggio. Del passeggio, Sani passeggiava e amava scrivere su un notes su un tachino, tutto quello che gli capitava, tutto raccolto in anetti, tutto scritto, documentato, con fatti, personaggi, foto, date, datagrafiche, testimonianze, pecorelle e angeli, vari ribattamenti, eccetera, eccetera. Tutti questi appunti che si smaltiranno nel corso di questo stesso libro. Io li utilizzerò quando ne vale la pena quando si è in un ambiente culturale cultura, culturale. In un salotto che sa il bi e il ba dove ci dove ci si trovano persone all'altezza della discussione, non pinchi pallini che quando aprono la bocca si vedono i denti che hanno perso. La discussione non è un qualcosa che va fatto tanto per. Si fa per approfondire e approfondendo approfondendo le cose vengono a galla tra i primi e gli ultimi dibattiti, circonferenze alla quale ho partecipato si parlava del più per meno. A proposito, se oggigiorno o anche nel nostro, ieri è meglio nascere uomo o è meglio nasce donna di questo. Eh, frasi che ha fatto dei video: si vedono vestito da sani gesualdi. Un tema che dà l'alito a tante tante riflessioni, ma anche in poche parole si può dire tutto: è meglio nascere uomo, o è meglio nascere donna? A proposito di questo indovinello, che anzi potrebbe essere un proverbio antico, ciò proprio un anetto di Sani Gesualdi. Il primo nanetto era il 89 10 agosto 1444, non prima e non dopo. Sani Gesualdi passeggiava e passeggiando vibbe numero uno un angelo con la o ah no, però ripeto numero uno un agnello con la o numero uno una pecora con la a e l'agnello e la pecorella si ribattavano come in un discorso duple facis praticamente è uguale Poi continua a pagina 20 con il concorso concorso cuore toro con il modulo di partecipazione, però per il momento, basta, sono arrivato a pagina 20. Uno sforzo micidiale, magari avrò registrato mezz'ora. leggere il libro perché molte persone me l'hanno richiesto anche in privato però quello che succede è che la mia lettura è molto lenta poi come vi ho voluto fare vedere che sono delle sfumature verbali che bisogna apprezzare non è che si può apprezzare il libro facendo una sintesi o raccontando qualcosa per il momento passerà molto tempo prima che rilega qualcosa, lo stesso che è passato circa un anno da quando ho fatto il primo commentario al libro e magari cercherò di registrarlo con la mia vecchia webcamera per non fare tutto il processo di edizione a cui devo eh, sottoporre questo video che dura più di un'ora. Invece con la webcamera, anche se è di bassa risoluzione, posso leggere due o tre ore ogni volta e poi è più l'audio che importa delle immagini beh vi lascio spero che quanti mi hanno richiesto sono in molti un anetto siano contenti di questo e apprezzino il mio sforzo perché adesso mi aspettano tre ore di edizione e, beh vi lascio al prossimo angolo letterario magari farò un riassunto anche però un riassunto non una lettura eh, di star wars poi di altri libri eh, a presto grazie di seguirmi e faccio questo video proprio perché mi seguite in tanti e mi fate delle domande in tanti su il libro di sani Gesualdi, che ho saputo che è fuori edizione quindi non ci dovrebbero stare i diritti di autore in agguato ciao